Allora, bentornati su Non Aprete Questo Blog, io sono il Gons e oggi sono qua per fare un unboxing di film che eh, ci sono arrivati da Tetrovideo. Etichetta che si occupa principalmente di film molto estremi, questi film li voglio vedere da un po' di tempo. E... però per fare l'unboxing, diciamo più puro possibile, li ho lasciati ancora in cielo fanati. Quindi li apriamo insieme e poi finalmente me li vedo perché sono veramente molto, molto curioso. Di questa collana, io ho già aperto il pacco, però non ho aperto i film di questa collana, ho già un film. Che è Dis che ho già recensito e sono contento perché hanno un formato molto particolare andiamo a vederli insieme ne prendiamo uno a caso ok allora io non ho visto nessuno di questi film quindi mi sono un po documentato ma in realtà non mi ricordo i nomi dei registi e tutto quindi piano piano riusciremo a arrivare a una quadra cominciamo con Idea, vi parlavo del formato perché è un formato veramente molto particolare, è più grande di un DVD, è più è più spesso, è più alto, sembra quasi un libro di Thomas Gorkik, è un film slasher, apriamolo intanto, guardate che custodia molto particolare vedete È eh, tipo ricorda un po certe custodie di di vhs di anni 80 che c'erano una volta in plastica dentro c'è il vano per il, per il disco In questa edizione c'è anche il poster io tra l'altro ho già un poster di qua, perché appunto l'avevo già recensito questa cosa del poster mi gasa una cifra anche se sono sempre molto combattuto se cercherò di non romperlo, sono sempre combattuto se appenderlo o tenerlo in modo molto fetish dentro l'edizione Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi di questa cosa Uno slasher del 2015, ed è il primo film horror prodotto e girato interamente in Slovenia Praticamente ci sono delle ragazze che conoscono un fotografo, insomma... Devono fare un servizio fotografico, vanno in un bosco e lì incontreranno i classici bifolchi delle, della zona. Che insomma, succederanno delle cose. Io non mi sono documentato neanche troppo perché voglio comunque scoprirlo. Da solo il film, all'interno vedo tra l'altro c'è eh, Idilia Comic, interessante, boh, probabilmente c'è un fumetto, insomma, delle immagini con fum un fumetto. Poi c'è un cortometraggio che si chiama Blade, e ci sono altri contenuti speciali, c'è il trailer, eccetera. Questo è il retro Ragazzi, queste veramente sono edizioni stupende Sono anche numerate Se si vuole fare la collezione dal primo all'ultimo Proprio figa Allora, passiamo all'altro film Blood Hunt Unboxing vero Lo apro in questo momento, Blood Hunt Allora, questo è un Rapy Revenge australiano del 2015 Di uh, Sam Cartain Spero di averlo detto bene. Apriamolo. Anche qua c'è il poster. Questo poster è un po' diverso. È? è più classificato. Ha cambiato un po' il formato. Bellissimo. Probabile che li appenderò, eh. Sì, penso che li appenderò. Ho degli spazi. Adesso cambiamo un po' di disposizione. È un ray per revenge, insomma. Se vi piace il genere, mi sembra molto intrigante. Eh, ci sono i classici due fidanzati, che insomma. Finiscono nelle grinfie di, di un gruppo di, di stupratori diciamo O comunque gente non tanto a posto di cervello Dovrebbe essere piuttosto violento Interviste a vari attori penso Ma... Interviste agli attori e Gallery, trailer Carroll fighissimo Blood Hunt Rimanete fino alla fine perché poi per ultimo ho lasciato un film Che è uscito lo stesso anno di A Serbian Film E insomma io non l'ho visto e Però ho voce che sia più tosto Più... Più duro più estremo di a serbian film quindi rimanete fino alla fine intanto vediamo due ci sono due film di domiziano Cristoforo, di cui ho fatto recentemente la recensione di nightmare symphony che deve ancora uscire e di the Obsessed. trovate le recensioni sul sito non questo, questo è un suo film precedente si chiama doll syndrome è un film del 2014 insomma già vedo se ve la faccio vedere bene questa bambola gonfiabile qua eh beh, allora, Dolce Syndrome. Qua c'è, vabbè, c'è questo individuo un po' disturbato che diciamo rimane ossessionato da una persona. Eh, insomma è un, è un film piuttosto Torbido diciamo Torbido con tematiche sessuali Per versioni varie Almeno eh, questo è quello che Credo vedendo il trailer eh, Insomma leggendo la sinossi Credo di aver capito questo Sono tematiche che comunque mi sembra aver capito Troviamo eh, nei film di Cristofaro Abbastanza frequentemente Mi piace molto la stampa della <ride> Anche qua c'è il poster C'è anche un De Eccolo qua e voilà negli extra. Troviamo backstage mm, Doll's interviews, Doll's Nightmare, Roberta Gem About the Movie. Insomma, ci sono interviste, penso, Doll Time Lapse, non so cosa sia. No? insomma, lo scoprirò. Comunque ci sono un bel po' di contenuti. Ma sono belle queste edizioni, secondo me, sono veramente belle per chi è collezionista, chiaramente averne una sola, compratene almeno tre. 4, così fate un angoletto con tutti i film, eh, tutti altri uguali, oppure comprate le tutte. E comunque sì, avere qualche formato un po' diverso ogni tanto effettivamente ci sta. Non l'ho mai visto così, quindi è abbastanza particolare. Dol Syndrome di Domiziano Cristoforo. Altro film di Domiziano Cristoforo. Questo qua è... Tra l'altro questo ha una, una particolarità. Nella confezione c'è anche il Blu-ray. Uh, stavo per cadermi. Beh. Il Blu-ray è caduto <ride> Se non mi cade qualcosa, ragazzi Questa è anche diversa Allora, mi è caduto il Blu-ray Questa cover eh? Ha la, la copertina lucida Non saprei dire quali mi piacciono di più Comunque è molto bello l'effetto anche di questa Comunque ho visto i trailer di tutti questi film E devo dire che questo erotic film del 2019 Quindi piuttosto recente Sempre di Domiziano Cristoforo Cioè questo qua... Questo cazzo questo è difficile da vedere eh? perché parla di necrofilia E insomma Io già col trailer ero abbastanza disturbato Questa collana qua L'altezza rimane la stessa però come vedete Fa parte di una, di una collana un po', un po' diversa Fa parte di una nuova collana che si chiama Tetromaniac sono rivisitazioni dei reinterpretazioni dei serial killer realmente esistiti questo in particolare è eh, su jeffrey Dahmer. ci sono scene di, di necrofilia di uccisione insomma è una roba veramente c'è solo il trailer è piuttosto faticoso da vedere però eh, mi sono imbarcato in questa avventura a guardare anche questo ma in realtà li guardo anche molto volentieri perché spesso questo tipo di cinema non eh, utilizza la, la violenza per scioccare ma come una specie di tramite per eh, raggiungere degli stati emotivi che aprono anche la percezione della persona che sta guardando il film questo è il, questo è il disco e qua dentro c'è ma voglia c'è ah bello c'è una cartolina con un signore eh, a 90 che ci mostra il suo ah e qua è sempre è sempre il signore che vabbè e queste questi le capirò meglio quando vedrò il film anche qua c'è la locandina bella il poster come, come volete chiamarlo mi piace questa cosa che sia un po' diversa infatti vedete e questo simpatico mh, disturba, essere di persona disturbata si sta leccando un cadavere. Ecco, lo vedrete anche nel film. Oh, mamma mia ragazzi. E voi potrete pensare, ah Margonza, ma tu sei abituato a vedere queste cose ma in realtà non ci faccio mai l'abitudine. Però non mi tiro mai indietro per amore della conoscenza, per la curiosità, anche per la curiosità, per l'amore del cinema, del cinema indipendente. All'interno troviamo i blooper, che sono una figata, non si vedono più ultimamente, invece io trovo che siano molto divertenti. Da, da inserire, quindi gli errori, anche le risate spero le scene eliminate wo, eh, walking short movie c'è cioè uno short movie di W. Remory poi c'è c'è l'alternate version di Erotic che scoprirò cos'è e il trailer originale eccetera veramente strepituzza questa è una delle grafiche che mi piace di più a pelle Chissà, chissà con quale inizierò Boh, forse con questo, vediamo Ultimi due film Allora, Dead Inferno E qua sono contento perché cambiamo anche un po' genere Siamo di fronte a uno zombie movie del 2014 di... Brett Mullen da quanto ho capito un regista che ama molto il cinema horror anni 80 e in questo film viene celebrato piuttosto bene il cinema anni 80 italiano mi sembra aver capito quindi Lucio Fulci Zombie 2 che ne so robe del genere credo e la storia praticamente parla di questo dottore su questo scienziato che cerca di portare a vita la moglie morta e quindi probabilmente creerà insomma un, un virus che, che, che poi creerà gli zombie immagino quindi ci sono tematiche un po' alla Reanimator o Frankenstein o, Insomma tutto questo mondo dello scienziato pazzo Che scherza con, con la vita e la morte E poi si ritrova a creare un bel casino Credo che sia quello il senso del, dell'opera insomma bello zombie movie sono contento che ci sia un, un film eh, un po' diverso dagli altri eh, Ho veramente tanta varietà diciamo da vedere da recensire perché comunque li recensirò piano piano insomma un po' alla volta e negli extra troviamo un'intervista al regista brett mullen eh, scene eliminate eh, ori original concept behind the screen a dead inferno documentary documentary <ride> Scusate la mia pronuncia di merda. Vladdy, Bloodsucker, Dead Bye, Short Movie, Fico. Fico che ci siano dei cortometraggi dentro a gran parte di queste edizioni Penso che alla fine arricchiscano un po' il prodotto Io già comunque dico sempre che se c'è una mini intervista o qualsiasi cazzata già Comunque il prodotto diventa più intrigante In questo caso quando trovo edizioni con anche i cortometraggi o del regista O di anche di un amico del regista, un collaboratore, una persona affine Penso che sia una figata galattica Anche perché ha un'ottima un, un sinergia tra chi fa il film, chi lo produce Chi eh, si fa notare magari con un corto all'interno del prodotto Quindi veramente... <ride> Tanto non sono ubriaco, lo giuro Perdo solo l'equilibrio, è tutta colpa degli occhiali Dead Inferno Red Carpet Premiere, Steel Gallery, Dead Inferno 2 mm. Dead Inferno 2 sarà un trailer di Dead Inferno Original Standard Trade, insomma, Dead Inferno, tanta roba. Uh, ultimo, la premessa è che io non ho visto Serbian Film. Eh, però ho sentito dire che questo film che sto per farvi vedere distribuito da Tetrovideo è più forte, più, più estremo. Ne ho sentite di cose su questo film. Quindi sono molto curioso, guarderò sia questo che A Serbian Film e poi vi darò il mio risposto. Potrebbe essere un'idea per il prossimo video appunto fare un confronto tra A Serbian Film e questo film qua. Sto parlando di The Life and Death of a Pornogang. Gli amanti del cinema estremo lo conoscono già, l'avranno già visto, l'avranno già comprato compratelo e, apriamolo tanto per non farsi mancare nulla ovviamente c'è una testa decapitata Allora film serbo, serbo come appunto a Serbian Film eh, film serbo scritto e diretto da Madden, però di averlo detto bene, Djorjevic e eh, la storia è un po' stramba, eh? c'è questo gruppo di attori che fa una sorta di spettacolo pornografico itinerante, mi sembra aver capito a un certo punto il manager eh, accetterà un'offerta da una persona che insomma scatenerà tutta una serie di eventi drammatici penso quindi insomma eh, non so bene molto di, di questo film so che comunque per quanto riguarda nefandezze e eh, oscenità ah, dovrebbe essere mh, piuttosto ricco vediamocelo è sicuramente uno dei film che mi incuriosisce di più soprattutto per quello che ho sentito dire da eh, vari amici E quindi lo vedrò presto Tutte le edizioni che vi ho fatto vedere sono limited E hanno tutte dentro il poster Tra l'altro nel caso di Rotik C'era pure il Blu-ray in aggiunta Qua troviamo intervista ah, intervista a Antonio Tentori Al producer Tony Newton Paziente Zero è un cortometraggio Che trovate all'interno Last Drop pure Bloody Popcorn pure Insomma ci sono tre cortometraggi Le gallerie e il trailer Insomma anche qua è piuttosto pieno di roba life and dead of porno gang allora eccoli qua non farli cadere gonzo non farli cadere ti prego eccoli qua insomma ragazzi che belli sono che belli che belli belle edizioni piano piano li scopriremo insieme questo è tutto per l'unboxing dei film Tetrovideo che mi hanno inviato, li ringrazio di cuore, devo dire che sono molto belli da vedere, eh, tutti insieme ancora di più, e, e niente, cercherò di farvi sapere al più presto eh, che cosa ne penso di ogni film. Se il video vi è piaciuto continuate a seguirmi sui vari canali Instagram, Twitch, YouTube, Facebook e ci vediamo al prossimo video.